Ciao, ciao, ciao a tutti ragazzuoli, sono Petro, che il detto anche, e questo nuovissimo video che faccio, con Alan, Alan, saluta! Oggi sono al Games Week, abbiamo iniziato a fare un giro per la fiera, siamo un po' incazzati sinceramente, perché al posto di un euro che c'era l'anno scorso quest'anno c'è GameStop. Il problema è che siamo entrati a GameStop per comprare ad esempio FIFA o altri giochi che ci potevano interessare, e indovinate un po', costano uguali alcuni addirittura di più che dei normalissimi GameStop che in Amazon Voglio dire, ti fa 70 pagano, euro Qual Games Week che l'anno scorso costava 40 euro Appena uscito, mi sembra normale Perciò me lo comprerò sempre in questi giorni Però non lì In ogni modo, adesso stiamo facendo un giro Guardate la fiera Che quest'anno non si trova vicino a Milano Domodossola Ma si trova a Rockiera Ciao man <ride> Quindi vi farò vedere le cose più belle della giornata e ci vediamo dopo. Stiamo giocando a Gran Turismo, quello nuovo che non è ancora uscito. Digli quanto sei arrivato? Ultimo, ma è scomodissimo. Sì, sì, sembra trovare scuse. Il gioco è indubbiamente bello. Qua non c'è neanche tanta coda per poter giocare. Io sono arrivato chiaramente primo. Però c'è da dire che ci avevo già giocato l'anno scorso, quindi è stato abbastanza semplice. Ci vediamo al prossimo stand. Stiamo giocando a sapere e potere. Si gioca tipo dimmi chi sei col telefono. Adesso vediamo un po' com'è. Sapere e potere. Schiaccierei su gioca, ma mi sa che devo aspettare quello che mi dice la tipa. In ogni modo si gioca in quattro. E vediamo eh, io mi domandavo con chi stesse parlando. Bella. Ha detto che poi mi regala il telefono se vinco. Sì, tutti e quattro, direi. Sì, sì. La, testuali parole. Stiamo facendo partire il... Mettiamo Igor El Dan No ah, non ci ho sta, ho non fatto ci, fatto fatto ci fatto sta. Fatto. Mettiamo Petru, mettiamo okay. Petru. Scegli un profilo, quale scegliamo? Quello con la testa gigante. Io lo scatterei il selfie se me lo facesse scattare. Non me lo fa scattare. Ah! Non sappiamo che gioco è, non ve l'avevo detto. Eh, è uscito da solo. È colpa sua. È un fronte. Insomma, non posso giocare. È una vergogna. È colpa di Yaku c'è comunque sguardo dietro dimmi dimmi sei intervistato uh... ho capito ottima intervista amicura... <ride> <ride> economia sudamericana in ogni modo ragazzi, il gioco insomma è questo, sono dei quiz, sono dei quiz a uh, cui devi rispondere, in tuo personaggio, c'è il signore dietro, signore. Guarda, guarda, sai, signore. salve beh, signore, in ogni modo ci vediamo al prossimo stand, dai. Eccoci allo stand dei Lego, mentre gli altri stanno giocando allo stand delle Micro machine io faccio qualcosa di interessante con i Lego se riesco a riprendere le mie creazioni facciamo qualcosa di artistico ovvia oh, che cosa sarà Manu? Secondo me può darsi che tu farai una riproduzione della Gioconda con il Lego Sì anche secondo me farò la riproduzione della Gioconda con il Lego Lo faccio e poi, mi... e poi ce ne andiamo <ride> e lo lasciamo le ovvio no, eh... Okay. Spazio in mezzo Ok No, è meglio senza, senza Sì, sì, va bene Va bene, no, sennò allunga un po' di più il precursio. Uff, quanto no, ne sai? No, è eccesso, le palle piccole ci sta Basta È benissimo, noi scapperemo così. È il momento di andare Abbiamo fatto la creazione oh, e ce ne andiamo sì. Abbiamo fatto la creazione e siamo pure stati sgridati dalla tipa oh, Che poi gli ha detto sì, no non niente niente È un pene nero oh, <ride> Questo è lo stand del micro poi eh, la perdiamo male Ci perché vediamo al prossimo La mi tipa mi non riesce a togliere la parte la parte. il cazzo No! No! Bello! No! Sto no. malissimo un altro c'è ancora un residuo della mia creazione la tipa non è riuscita a toglierlo che spettacolo raga lui era un bel ginge tanta roba Alan ti piace? eh eh ¡Empece! Qua lo stand è mezza, guarda che ce l'ha. Vediamo se riesco a trovare su di lei C'è la Sabri Gamer E lì tra i fan Siamo allo stand di PES, di San Paolo e ci siamo iscritti al torneo delle tre per uh, giocare le partite di pestolo che io gioco da anni a Cucano e quindi non conosco PES minimamente. Perciò vedremo come va, intanto magari faccio fare il video a uno dei miei amici che non giocano e vedremo cosa ne esce. Stiamo praticamente seguendo Maurizio Merluzzo Eccolo è brutto da fare però. Ehi, è Maurizio Merluzzo Sì, adesso si girai. E sì, è lui, è lui, è, lui, è Maurizio Verlusa, quello di cotte frullato. Allora ragazzi, torneo di pesca, io porto il mio fratello, che cosa ti perderò perché io a me non ci so giocare. Riprende subito il PremiVic, non hai i PremiVic. Odio pesca. Viano, e wow. eh, che bel gol, wow. bellissimo gol, il rumore chiaramente può iniziare, deve soltanto poi comunicare il risultato finale ad uno e c'è di nuovo il vantaggio grazie a Ibrahimovic e c'è il gol e finisce 2 a 2, si sì, fa rigori anche da questa parte piccola pausa pubblicitaria riprendi la loro partita parola, il quinto rigore della notte eh, trap, eh, trap, eh, trap. Eh, eh, e la parata se tedesco si segna Rappiò se eh. vince il Saint-Germain e vince anche questo ragazzo è è che si non vince niente, però per me è tutto attenzione Rappiò con la sinistra Attenzione siamo nei minuti fondamentali del primo tempo supplementare, ancora 2-2 per le due squadre e Finisce verosimilmente qui la partita, si vengono i calci di rigore tra Manchester United e Monaco La sfida tra partite che non vuole finire, non vuole terminare qui e vuole terminare con il massimo delle emozioni Click, stavolta per chiuderla davvero il Monaco Klik! Vince il Monaco! Go. Oh, no. Dopo 10 rigori Adio, adesso, Dice il fratello, ecco è è il fratello bello bello lui Il fratello bello Ci vediamo dopo Adò. Allora ragazzi Adesso tra poco giocherò la seconda partita Non la riprenderò perché Il mio povero cameraman ha male al braccio Giustamente Perciò vi dirò poi il risultato E nel caso se vinco vedrete magari la partita dopo ancora chi ha vinto la seconda partita? Ma quest'uomo è il vincitore, è la seconda partita. E tutti i suoi, suoi, questi applausi per queste grida di gioia. La seconda partita l'ho vinta io, 1-0 ai tempi sperimentali e si va per la terza. A dopo, allora ragazzi, è stata una disfatta. La terza partita l'ha persa 2-0 giocando bene e questo è stato ripescato Ah però una cosa da dire Della partita che ho perso 2-0 All'inizio i tasti non mi funzionavano Ho subito subito un gol Con tipo i miei giocatori che erano fermi E questo non vale E poi la seconda partita perché mi hanno ripescato Non so perché L'ho persa 5-2 malamente Mi hanno sbagliato di tutto Però effettivamente lui ha sfruttato le sue occasioni È giusto così Adesso stiamo tornando a GameStop Così vi faccio vedere i prezzi birboni E quindi ci vediamo Eccoci qua, siamo a GameStop, cioè voglio dire, prezzo PS4, 70 euro, non mi sembra normale. Questo è comunque il padiglione GameStop. Morale e la favola costano esattamente come fuori da qui. E allora che senso ha esaltare tanto la fiera, la fiera dove acquisti tutto? Cioè GameStop semplicemente ha voluto portare qua il suo negozio. Il Call of Duty nuovo 50 euro 50 euro lo trovi da tutte le parti sinceramente perciò ecco voi ragazzi qua ci sono un po' di prezzi ma quello che conta principalmente è questo qua che costa cioè su Amazon lo trovate così FIFA lo trovate a meno su Amazon oggettivamente quindi è un po' una presa per il culo eh. comunque la fiera è davvero bella l'unica pecca è questa perché io ero venuto qua principalmente per comprare FIFA 18 a meno Diciamo che essendo Gameswig che pensavamo che fosse tipo un'offerta speciale dove ti facevano pagare, non dico di meno, però comunque da qualche offerta ricordate che GameStop invece è come se tu vada al GameStop del tuo paese e prenda le stesse cose e gli stessi prezzi. Esatto. Non c'è nessuna gedevolazione in pratica. Come ad esempio questi bellissimi joystick mm. che con 60 euro che offerta è? O oh, c'è la, la PlayStation 4. L'anno scorso io qua al Games Week l'ho comprata a 200 euro, qua costa 229 o 220 un anno dopo, non è normale. Però vabbè ragazzi va così, ci vediamo dopo. No, Tra l'altro io che sono un pc gamers non c'è neanche un gioco per pc, tutti xbox sono di S4. Non <ride> hanno proprio capito un cazzo questo. No, ah, perfetto, non sappiamo fargli affari. Mi dispiace che mi stop, ti voglio tanto bene. Easy, easy, easy. uscire come la com'è così? questa roba lì questa roba lì questa roba lì questa roba lì questa roba lì questa mi viene su roba lì quando roba ho questa era la grazie mille, grazie, grazie mille, grazie mille, grazie mille e Marrakesh, così, così l'abbiamo presa in giro, Ma che dici? Sì, no? sono delle cattive persone, veramente delle persone, delle persone orribili come i cavalli, ricordate che i cavalli sono delle persone orribili e poi tra l'altro abbiamo incontrato un'altra persona che faceva gli abbracci come quella e ci fa, volete un abbraccio? e ho detto no, abbiamo, abbiamo preso in giro una amica come te e lei fa, eh, avevo le, fra le frasi pronte per, per queste situazioni Ce l'ha detta una ed era cattivissima, tipo eh, Cos'è che, che se non mi abbracci non troverai una bacina, Un'altra bacina come questa, la del cielo E io l'ho abbracciata perché un'altra vagina sinceramente vorrei trovare cioè, okay, okay. Poi, cioè, era proprio una frase cattiva, più cattiva eh, del nostro eh, scherzo Esatto Perciò, vabbè, dai, ragazzi, ci stiamo divertendo A parte per a dopo Dopo aver passato due volte il nostro tempo allo stand Code uh, Come è andato Condo? Guarda, a me Code ha fatto sempre cagare al cazzo però devo dire pieno. che è carino anche perché siccome il tema della seconda guerra mondiale è stato trattato parecchie volte hanno solito di apprendendo bene non so. esatto è vero, è vero è vero adesso siamo qua allo stand delle WACOS come siete, no. siamo andati? Ciao domani ci siete domani no siamo venuti tre volte non funzionava Grazie lo stesso Ciao ciao E adesso andiamo allo stand dei mates Dove i mates non ci saranno Non ci sono stati tutto il giorno Io sono deluso perché volevo vedere Real Power Questo era lo stand dei mates Ma magari sono anche venuti È solo che noi non li abbiamo visti Anche perché là c'era lo stand proprio lì Dove ho giocato a PES Quindi era, era proprio qua E per un sacco di tempo sono venuto a vedere E non, non c'erano Niente da fare, adesso stiamo andando via perché ormai sono le 7, perciò ragazzi il video si conclude qua, vi ringrazio tanto per la visione, vi invito a cliccare mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lo faccio vicino al bagno. Auguro allora, una buona continuazione a tutti e ciao ciao, bet. ciao ciao.